Buonasera a tutti, siamo qui al secondo appuntamento di questo miniciclo organizzato dalla CGL Toscana insieme all'Istituto Gramsci Toscana alla Fondazione Valore e Lavoro alla Firenze University Press, dedicato a Trentin, che abbiamo voluto chiamare proprio un gioco di parole Leggere Trentin, e segna anche un po' l'avvio anche del, del rilancio di una politica, storico, culturale della stessa CGL Toscana a partire dal Procurettivo e e Centro di Documentazione che porteremo avanti anche, anche in autunno con il nostro ciclo a leggere il lavoro ed anche con, eh, con l'idea di tornare in autunno a fare un'ulteriore un iniziativa di approfondimento su Trentin magari per un'intera giornata a cui stiamo cominciando adesso a pensare questo appunto dicevo è il secondo appuntamento nel primo abbiamo discusso del libro Cura di santi Cruciani, La libertà viene prima, sempre partendo dagli scritti di Trentino, oggi invece parliamo di, del dell'altro volume recentissimo, Uno Trentino e le crisi della Sinistra, dai Diari, 1995-2006, che è appunto una selezione di scritti dai Diari e anche una, un appendice documentario di, di tipo, direi, antologico. E gli iscritti di sventi in un lungo periodo, ne parliamo innanzitutto con i due curatori: Ilario Romeo, che è il responsabile dell'archivio storico della CGR nazionale, con Andrea Ranieri che l'ha curata, che è attualmente il direttore della rivista di Comuni, e che ha un lungo passato della politica sia anche di impegno, impegno sindacale a livello nazionale e regionale in Liguria, e poi con noi anche Fabrizio Loreto, attualmente presidente della Società Italiana di Storia del Lavoro. E Maurizio Frufini della segreteria regionale della CGL Toscana. E io non ho avuto molto tempo, passo direttamente la parola al primo intervento eh, che è quello di Laria, che, a cui ci esporrà un po' i contenuti del libro, libro che ha appunto questo un approccio che tenta anche di dar conto del lavoro di Trentin su un lungo periodo fin dal giovanissimo, fin dai primi anni in Cigelle, dai primi importanti incarichi in cui lui marca subito delle differenze, no? in qualche modo si fa subito notare il suo approccio fortemente innovativo fin dall'epoca e a cui lascio anche una domanda perché mi ha curiosito leggendo questa selezione di scritti di diari fra il 95 e il 2006 e mi aspettavo di trovare qualche commento intorno al pacchetto 3, non l'ho trovato, non so se perché Trentini nei suoi diari che comunque lui lo scriveva quotidianamente ma con tutta la sua tempistica non, non lo fa mi sembrerebbe un po' strano rispetto a, a fatto, alla sua preoccupazione molto forte in quegli anni rispetto a temi di flessibilità, precarietà, formazione e quant'altro o se è stata una scelta perché si è deciso di, di, di concentrarsi su altro Ecco, questa diciamo che è la curiosità che mi è venuta a leggere e che lascio un po' a Italia come domanda iniziale di partenza. Grazie mille Stefano e innanzitutto grazie davvero per l'invito e per questa bella occasione di condivisione che ci permette di coniugare come sempre quando si parla del resto di Bruno Trentino, ricerca storica e riflessione politica su temi assolutamente di estrema e di grande attualità. Mi hai già presentato, lo rifaccio brevemente, io sono Ilaria Romeo ho il compito, ma soprattutto l'onore di curare l'archivio storico della nostra organizzazione. L'archivio storico della CGL nazionale che conserva documenti preziosissimi a partire dal Patto di Roma del 1944 e che ha la fortuna e l'onore di conservare in originale tutti i diari di Bruno Trentin. Tutti i diari di Bruno, non solo quelli editi, non solo quelli di cui oggi parliamo, perché Bruno ha riempito giorno dopo giorno, costantemente, dal 1977 al 2006, pochi giorni prima dell'incidente, il diario della sua vita. Manca in effetti un quaderno. Mancano cioè le pagine che raccontano dal 1999 al 2001, perché il quaderno che conteneva quegli appunti fu rubato a Trentina, allora europarlamentare, mentre era in viaggio fra Parigi e Bruxelles. Nei diari scritti senza regolarità periodica come tu stesso accennavi, Bruno riporta con cura il resoconto delle proprie vicende umane e politiche, spesso con i suoi dubbi più che con le sue certezze e insieme alle tantissime e veramente variegate letture, pagine nelle quali scava a fondo, nella sua anima tormentata innanzitutto e poi nell'oggi e nel domani della sinistra. Si è certo. Il titolo stesso del volume ne, ne dà traccia, a differenza che per il periodo della segreteria generale, di non pubblicare i quaderni nella loro interezza. Le parti dei diari ancora inedite che si è scelto di rendere pubbliche, naturalmente senza tagli o censure, hanno come tema il sindacato e i suoi rapporti con la politica. Il sindacato c'è cioè come soggetto politico, con la sua capacità di autonomia nutrita di progettualità. Ci sono nei diari due filoni importanti di riflessione su Giuseppe di Vittorio. Bruno, Trentini, Bruno Riavvolge il filo della memoria nell'ultimo tratto del suo impegno e della sua vita e lo fa proprio attorno alla figura di quello che considerava non solo un grande dirigente sindacale ma anche e forse soprattutto un grande dirigente politico. Il libro di cui oggi chiacchieriamo insieme è diviso, lo anticipava in tre parti due saggi introduttivi, mio e di Andrea, che cercano di accompagnare il lettore nella lettura del testo, la sezione centrale con i contributi tratti direttamente dai diari ed un'ultima porzione che riproduce una scelta di testi di Trentin contemporanei e relativi ai fatti di cui nei diari si parla. Una serie di articoli, scritti, interventi, editi ed inediti in cui Bruno si confronta con la politica, dal PC fino ai democratici della sinistra, e con la storia, le evoluzioni e a volte le involuzioni del partito e del sindacato nel nostro paese. Si parte da lontano in effetti, lo anticipavi tu stesso Stefano, dallo schema sull'uscita dell'imperialismo coloniale preparato alla fine del 1953 proprio per Giuseppe Di Vittorio in occasione del congresso della Federazione Sindacale Mondiale, per approdare al testo preparatorio del rapporto realizzato insieme a Vittorio Foa che portò alla celebre autocritica del 1955 dopo la sconfitta alle elezioni per le commissioni interne alla FIAT. Continua con una lettera bellissima e senza dubbio rivelatrice di Trentina Palmiro Togliatti, scritta nel 1957 insieme a Renzo Ciardini, allora segretario della Camera del Lavoro di Genova, nella quale si contesta la posizione del segretario del PC al Comitato Centrale del Partito sul ruolo del sindacato nelle trasformazioni tecnologiche delle imprese. E poi ancora la corrispondenza con Antonio Giolitti relativa all'intervento sovietico in Ungheria del 1956, lo scontro con Giorgio Amendola e buona parte del partito sui consigli di fabbrica, gli scritti successivi all'impegno di Bruno nella costruzione del programma dei DS, un programma di fatto mai applicato, forse in fondo mai compreso. Ma meno capiva, ed era capito, dai suoi compagni di partito e non solo, e più Bruno guardava lontano. Certo che il problema fondamentale fosse la modifica dei rapporti fra governanti e governati nello Stato, nella società civile, nell'impresa, nella nazione, nel mondo. Torna qui la lezione e l'eredità di Giuseppe Di Vittorio, di cui Trentina è impressa l'idea che il sindacato non può essere subalterno rispetto al partito, non solo perché è soggetto autonomo, quanto per la sua specifica natura politica, la rappresentanza, cioè, di iscritti e lavoratori in generale. Ciò implica la responsabilità di elaborare e proporre un progetto proprio che abbia al centro la libertà a tutto tondo dei lavoratori e dei cittadini. La libertà appunto, un concetto primo, fondamentale nella vita di Bruno Trentin, che non a caso scriverà La libertà viene prima. Bruno Trentin partigiano, ha soli 17 anni. Emilio Lussu, in una lettera dell'11 maggio 1945, alla sorella Franca lo definisce uno dei più audaci capi dell'insurrezione di Milano. Scrive sempre Lussu in un'altra lettera del 6 giugno, capo delle squadre giovanili dell'insurrezione di Milano comandava oltre 2.000 uomini, ora fa dei comizi nelle fabbriche con successi strepitosi. Non mi dilungo oltre, anche perché più che parlare del libro, ho piacere ed immagino anche Andrea ad ascoltare voi parlare del nostro volume, però vorrei lasciarvi velocemente con quattro parole chiave che secondo me possono risultare molto utili nell'interpretazione non solo di questi diari ma in generale degli scritti di Bruno Trentin. Prima parola, libertà appunto, ma attenzione, mai libertà dal lavoro, è sempre libertà del lavoro e nel lavoro. Del binomio libertà-uguaglianza, disse una volta Trentin, da giovane davo più valore all'uguaglianza. Ma oggi penso che senza libertà non è possibile nessuna uguaglianza. Prima viene la libertà e solo dopo l'uguaglianza. Ed è la vera, la sola misura del cambiamento, anche nei rapporti di lavoro e nella possibilità di ridurre le disuguaglianze. Seconda parola, diritti. Trentin traghetta la cigella nel difficile crinale del 1989 e lo fa attraverso la straordinaria formula del Sindacato dei diritti in cui il confronto storico non è più con la rivoluzione di ottobre, ma con la rivoluzione francese del 1789, con la sua centralità appunto dei diritti. Rompere la separazione fra i diritti, costruire l'alleanza fra chi si batte in fabbrica per la dignità del lavoro e quanti si impegnano fuori per estendere i diritti di scelta e le opportunità delle persone, lo diventa, Bruno lo dirà a Chianciano, un compito ineludibile del sindacato dei diritti. «I diritti sono immutabili?», scrive Nediari. No, alcuni sono il frutto di conquiste contingenti di alcuni settori della società che vengono superate dalle trasformazioni reali della società generalmente in avanti perché sostituiti da una nuova generazione di diritti più aderenti alle condizioni imposte dalla trasformazione sociale. La legge sull'orario di lavoro esaltata da Marx è certamente superata dopo la conquista delle 40 ore. Il diritto non scritto al contratto a tempo indeterminato è certamente superato dal sopraggiungere di nuovi contratti che attendono ancora la sanzione di nuovi diritti, come il diritto alla formazione. Ma in più generale le generazioni di diritti sono la proiezione in avanti e la specificazione di diritti antichi, diritti fondamentali che non hanno ancora trovato una piena applicazione, come il diritto all'istruzione, che diventa oggi diritto alla formazione durante tutto l'arco della vita con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, come il diritto alla partecipazione alle decisioni dell'impresa, che si precisa in diritto all'informazione e alla consultazione dell'impresa nei casi dei processi di ristrutturazione. La questione dominante è l'attitudine dei diritti universali a costruire solidarietà fra le diverse categorie di cittadini, o perlomeno all'universalità delle categorie più deboli, superando ogni dimensione corporativa, i diritti che costruiscono per la loro realizzazione una società fra diversi. Terza parola, conoscenza, intesa come formazione, formazione permanente, formazione nell'arco di tutta la vita e del resto lo abbiamo già trovato nella citazione precedente. La libertà, sostiene Bruno, presuppone formazione e conoscenza che diventano i mezzi principali della sua affermazione. Per questo il nodo della conoscenza come fattore di inclusione acquista in quest'epoca un'importanza strategica. Conoscenza vuol dire prendere di petto l'autorità e dare contenuto alla libertà, partecipazione alle decisioni attraverso la conoscenza e non partecipazione agli utili nelle imprese. Di questo abbiamo bisogno, sosteneva, un progetto capace di giustificare e legittimare le alleanze politiche, di coinvolgere trasversalmente, partendo dal lavoro, tutti i gruppi e le caste della società italiana, un progetto capace di fronteggiare la più drammatica delle fratture sociali nel nostro paese, quella fra chi è padrone degli strumenti del sapere e chi ne è escluso. Quarta parola, e con questa chiudo, ultima, ma certamente non in, non in ordine di importanza, lavoro. Diceva Bruno in una riunione di, della direzione del partito nel giugno del 2001, il mondo del lavoro oggi è diviso e non riusciremo mai a rappresentarlo tutto, Esso potrà ritrovare nei suoi diritti, a partire dal diritto individuale alla formazione continua e alla posta in gioco che essa contiene in termini di potere, una sua qualcunità nella diversità, solo se proietterà le sue ambizioni sul futuro, non sulla difesa corporativa dell'esistente. E così per le altre forze sociali, fra le quali dobbiamo sostenere e premiare quelle che cercano di emanciparsi dalla società delle rendite, dalle fiscale o da fuga di capitali, dall'assistenza e dai bassi salari, per cimentarsi con le grandi sfide della competitività su larga scala e quindi con le sfide della ricerca, dell'innovazione, della valorizzazione, con la formazione continua della risorsa umana, del lavoro che pensa. Questo grande punto di riferimento, questo muovere dall'analisi della società dal punto di vista del lavoro, non cancella affatto la necessità di nuove alleanze sociali e politiche e non può portare il partito ad una posizione di chiusura o di etarchia un passaggio velocissimo di ritorno sulla, sui diritti eh, i diritti appunto dice Bruno non sono immutabili per difendere i diritti sanciti in pericolo e per conquistarne di nuovi diventa necessario, secondo Trentin confrontarsi con quelle culture nuove, spesso spessorate fuori qualche volta anche contro la tradizione stessa della sinistra il femminismo, l'ambientalismo i movimenti per l'accoglienza dei migranti e il passaggio dirà dalla conquista della Bastiglia alla conquista delle mille Bastiglie di oggi. Con questo io chiudo rispondendo brevemente a Stefano e alle sue due domande iniziali. Allora, sull'estensione dell'appendice documentaria penso di aver già risposto, ma brevemente un passaggio veloce. Abbiamo cercato di accompagnare i, i brani i tratti dai diari con documenti editi ma anche inediti che in qualche modo raccontassero attraverso le parole stesse di Bruno i concetti espressi nei diari stessi la selezione dei diari appunto parte dal presupposto del sindacato come soggetto politico e quindi da varna siamo partiti passando appunto per tutti i documenti che ho raccontato o almeno ho cercato di raccontare velocemente nell'introduzione il passaggio sul pacchetto treu effettivamente nei diari non c'è non c'è nella parte dei diari pubblicata e questo lo ricordavo perfettamente non c'è nella parte dei diari ancora non pubblicati questo è probabilmente dovuto al fatto che proprio nel periodo del giugno 1997 per un lungo periodo di tempo Bruno non scrive. L'abbiamo detto inizialmente nella introduzione, i, i diari non hanno regolarità periodica e a volte passano anche due o tre mesi senza che Bruno scriva niente. Quindi probabilmente quando ha ricominciato a scrivere è stato preso da, da altre bastiglie e quindi ha, ha scritto altro ecco però rispondo alla tua curiosità dicendoti che effettivamente quel passaggio nei diari né editi né inediti non c'è. Io vi ringrazio, vi ascolto volentieri e per qualsiasi curiosità continuo ad essere qui. Grazie a te Ilaria anche per la documentata, precisa risposta rispetto alla curiosità che, che avevo posto. E, come hai ben argomentato appunto il focus di questo libro è si capisce che molto bene leggendo di questa selezione il rapporto fra il sindacato e la politica no? e mi pare che insomma, la volontà sia anche stata quella di evidenziare come questo sia un tema che in Trentino è presente fin da lontano con un'impostazione di fondo che si costruisce fin dagli anni 50 e che attraversa anche fasi storiche molto diverse tra loro e diversissime ma che in maniera aggiornata e coerente appora fino al XXI secolo no? questo tema che in lui molto forte del de ruolo politico del sindacato che poi diventa anche l'autonomia Del no? sindacato il rapporto con la politica certo nel XXI secolo sarà rispetto a prima molto più accentuato anche questo senso di crisi no? infatti l'eclisse della sinistra c'è questo problema che si fa sempre più pressante in questa fase che è un po' interpretata come l'eclisse di un... Ogni... Nella sinistra attesa come l'eclisse di una capacità di pensare all'alternativa, mi, mi sembra di capire ecco a me curiosisce molto perché come um, dire qui c'è da, da capire quanto questa visione sia poi debitrice del passato quanto sia un, una capacità di visione no, e di lettura del presente e del futuro che lui ha in questo scorcio iniziale de, del nostro secolo del ventunesimo secolo quanto, fosse, quanto invece non sia un Elemento di, di, di nostalgia rispetto a, alle grandi sfide poste nel post Novecento, una fase completamente rinnovata. Io propendo in realtà per la prima, però questa è una domanda che lancio, che lancio a Fabrizio: a una questione più importante che mi sembra quella che io trovo sempre più urgente: cominciare a storicizzare il Trentino, il Trentino nelle varie fasi, anche il Trentino di quest'ultima fase, che comunque fa il 2008 e il 2011. E, e, e cambiata radicalmente per poi cambiare ulteriormente in forme che ancora dobbiamo iniziare anche solamente a scorgere negli ultimi due anni in mezzo a questa crisi che ancora viviamo di tipo pandemica, però mi sembra che storicizzare le varie fasi del prezzo di Trentino anche quest'ultima fase che comunque ci lascia molto materiale di cui discutere sia sì, una cosa sempre più urgente, poi anche non so un po' Mi sembra che per Trentino come fa anche del resto, sono stati due, si ritrovano molto oltre tra i pezzi di strada insieme siano delle figure anche peculiari al loro modo no? dentro il sindacato figli di quel, di quel gruppo di, di quel centro studi costruito subito dopo la guerra che ha dato tanto e che ha elaborato e ha pensato tanto insomma quindi anche questa, questo inquadramento di loro alla vicenda, di loro dentro al quale il contesto alla cornice dei sindacalisti italiani storicizzati è qualcosa che mi incuriosisce che lascio appunto un po' alle suggestioni che ci può dare Fabrizio. Grazie Stefano, buon pomeriggio a tutte e a tutti e ringrazio ovviamente anch'io Stefano e la Fondazione Valore e Lavoro per l'invito a partecipare a questa, a questa bella iniziativa e, e, e, la e vi ringrazio anche in generale per tutte le numerose iniziative di livello scientifico che organizzate sulla storia e sulla memoria del movimento operaio a, a Pistoia, in Toscana, ma non soltanto eh, in Toscana. E poi saluto eh, caramente i, i due curatori de, del, di questo volume su Trentin, dei diari 95-2006, saluto Ilaria con cui collaboriamo e lavoriamo insieme da, da oltre dieci anni e che e gestisce e cura in, in, in maniera eccellente le carte dell'archivio storico della CGL, nazionale, saluto anche caramente Andrea, eh, Ranieri non abbiamo mai eh, eh, lavorato eh, insieme ma eh, la mia stima e il mio apprezzamento per lui dura almeno da, da un ventennio, non so se lui lo sa, cioè da, da quando ho fatto il mio dottorato in storia del movimento sindacale che era sul tema della sinistra sindacale, quindi raccontava anche un, un pezzo importante della sua storia personale, della sua biografia personale. Allora io discuto eh, molto volentieri questi, questi diari di Trentin. Con voi, e lo, lo sappiamo eh, tutti, lo sappiamo bene, eh, questi diari eh, seguono la pubblicazione dei, dei primi diari che coprivano la famosa segreteria generale di, di, di, di Trentin dal 1988 al 1994. Ricordo molto bene la pubblicazione di, di quei primi diari nel, nel 2017 perché la lettura di quei diari è stata per me ma penso per tutti per tutti noi un'esperienza un molto molto eh, intensa è stata intensa innanzitutto sul piano sul piano umano perché dalla lettura di quei eh, diari veniva fuori eh, la storia e, e, e lo spessore di un, di un grande personaggio che oltre ad essere un grandissimo sindacalista era anche un intellettuale eh, raffinato e che però in quella fase fine anni 80 inizio anni 90 attraversava lo sappiamo un periodo di, di profonda depressione eh, personale a causa dei rapporti piuttosto tumultuosi con la gran parte dei suoi interlocutori sia a livello personale che a livello eh, politico ma soprattutto attraversava una fase di profonda prostrazione politica a causa della caduta del comunismo il crollo del muro di Berlino la crisi del partito comunista le difficoltà vissute dalla Cigella in un contesto storico molto delicato che era la fase, lo sappiamo, di transizione dalla cosiddetta prima repubblica alla cosiddetta Seconda Repubblica. Questa era soltanto una, è una delle due facce della medaglia di quei, eh, di quei primi diari del 2017. Era la faccia, se volete, anche negativa, anche un po', un po drammatica. La, le la lettura di questi diari, che erano diari molto coinvolgenti, ma allo stesso tempo erano diari veramente, veramente sconvolgenti. Fortunatamente c'era anche un'altra faccia della medaglia. Eh, di quei di, di, diari che ritroviamo in parte anche in questa seconda eh, pubblicazione perché dalla lettura di quelle pagine veniva fuori anche la capacità eh, assolutamente eh, straordinaria di leggere in maniera molto molto lucida gli avvenimenti del passato e anche gli accadimenti eh, del presente ma anche una capacità e una lucidità straordinaria a mio avviso di indicare anche una strada feconda per il futuro, elaborare eh, il lutto e guardare al, al, al futuro anche con una qualche eh, speranza e poi questa strada feconda è già stato anticipato, sarebbe stata soprattutto riassumibile nel famoso slogan del Sindacato dei diritti sul quale certamente, eh, certamente tornerò. Quindi mi sono avvicinato alla lettura di questi secondi diari, chiamiamoli così, con un mix di, di, di agitazione perché ero convinto di trovarmi ancora una volta di fronte a delle pagine che sarebbero state delle pagine dense, difficili, molto complicate anche da, da, da, da leggere e da interpretare, ma anche con grandi aspettative, perché ero altrettanto sicuro di trovarmi di fronte a delle pagine straordinarie, a pagine interessanti ed estremamente lucide. Quindi quello che vorrei fare io, anche provando a rispondere alle sollecitazioni di Stefano, è quello di fare anche una sorta di confronto tra questi due diari, anche perché i diari che, che, che presentiamo qui oggi, il 95 e 2006, non si capirebbero in fondo, fino in fondo, senza avere alle spalle anche quei, quei primi diari tra l'88 e il 94, ovviamente con un accorgimento anche metodologico, importante perché quei primi diari rappresentavano un'edizione integrale, mentre in questo caso siamo di fronte ad una selezione che è stata fatta dai curatori, che è una selezione assolutamente legittima, ma che come tutte le selezioni presenta appunto dei caratteri anche di, di eh, arbitrarietà. Io innanzitutto da, da storico vorrei anche provare a fare una breve premessa, prima di entrare nel merito di questi diari, una breve premessa anche di carattere metodologico sulla natura di questa fonte è stato anche scritto più volte in diverse, in diverse recensioni quando si scrivono dei diari Trentino scrive questi diari e ovviamente non sta certamente pensando a pubblicare questi diari quali sono le funzioni principali gli obiettivi principali per cui si arriva a scrivere un diario un diario può essere eh, utilizzato per, per prendere degli appunti è quello che ad esempio fa se, se andate alle ultime pagine di questi diari che vengono pubblicati oggi e ci sono gli appunti che Trentin scrive sulla figura di Vittorio, in un particolare frangente molto delicato della sua eh, vicenda biografica, e più in generale della vicenda della CGL, i fatti di Ungheria del 1956. E sono appunti per quella relazione che considero veramente una grandissima eh, relazione che lui stava preparando nell'estate del 2006 in occasione in vista del, del, di, un, di un convegno che avrebbero organizzato che avremmo organizzato all'epoca lavoravo alla Fondazione di Vittorio per il cinquantesimo anniversario dei fatti. Eh, dei fatti di Ungheria, quindi si scrive un diario anche per prendere, per, per segnarsi degli appunti, si scrive un diario come promemoria, come, promemo, come promemoria per eh, gli avvenimenti che sono appena accaduti o per quelli che stanno accadendo o per quelli che dovranno eh, accadere, poi nel caso di Trentino, l'abbiamo detto, eh, era attraversato da una fase di eh, prostrazione e depressione personale, è stato anche scritto che questi diari, la scrittura di questi diari rappresentano anche una sorta di terapia per lo stesso per lo stesso autore però questo per dire fondamentalmente che il valore euristico di questi diari di questa fonte ha un valore a mio avviso eccezionale che va ben oltre i limiti che ad esempio potremmo riscontrare per un articolo di giornale di Trentino oppure per una relazione congressuale perché in questi, questi diari sono più veritieri, dicono maggiormente, dicono di più la verità su Trentin dicono di più la verità su cosa Trentin pensava degli eventi e dei personaggi che lo circondavano. Quindi, il mio auspicio è che si possa, perché no, arrivare un domani anche a un'edizione integrale integrale di questi diari del 95 e 2006 e, perché no, anche ad un'edizione integrale di tutti quei diari che, come diceva giustamente Ilaria, precedono il 1988 l'elezione alla Segreteria, alla Segreteria Generale. Vengo al merito. Di questi eh, diari che si confrontano continuamente con la storia. Ecco, una cosa bella di questi diari, sia di, questa, di questi secondi diari che di questi primi diari, è che leggendo questi diari si ha a che fare proprio con, con i grandi avvenimenti della storia, quella, quelli con la S maiuscola. Nel caso dei primi. Dei primi diari c'era la caduta del muro di Berlino, c'era il massacro di, di, di piazza Tiananmen, c'era la prima guerra del Golfo, c'erano era, le guerre in, in, in Jugoslavia, Livelli, a livello nazionale c'era la caduta del PC, Tangentopoli, l'omicidio di Falcone e, e Borsellino, i grandi accordi con uh, sindacali con il governo Amato nel 92, con il governo Ciampi nel 93, ma non c'è soltanto la storia quella con la S maiuscola e i grandi avvenimenti, c'è anche la storia diciamo così con la S minuscola perché Trentin continuamente e quotidianamente si confrontava, incontrava e aveva un rapporto molto schietto soprattutto con i giovani delegati e in particolar modo c'era una sua passione personale nell'incontro con i giovani delegati anche e soprattutto extracomunitari perché riconosceva questi giovani delegati, questo c'è anche nel secondo diario, e riconosceva una, una grande disponibilità al sacrificio, una grande lucidità, una grande eh, intelligenza che spesso faticava sempre più a, a, a trovare tra i delegati diciamo così i, i, italiani e, e questo incontro con la storia, questa continua analisi storica presente nei diari di Trentino li ritroviamo anche in questi secondi diari perché in questi secondi diari c'è la storia con la maiuscola, ci sono le tappe fondamentali ad esempio del processo di integrazione europea, c'è il G8 di Genova del 2001, c'è la seconda guerra del Golfo, la guerra in Afghanistan, la guerra in, in Iraq e ci sono le vicende nazionali, c'è la vittoria all'Ulivo che poi negli anni diventa una vittoria diciamo sempre più mutilata tra virgolette e poi soprattutto c'è l'affermazione dell'egemonia del berlusconismo all'inizio degli anni 2000. quindi una prima funzione da un punto di vista storico di questi diari è che secondo me tutti gli storici che volessero scrivere la storia d'Italia, la storia d'Europa, la storia del mondo, la storia internazionale tra la fine del novecento e i primi anni 2000 hanno a disposizione questa fonte che è una fonte straordinaria perché è la fonte di un personaggio autorevole, è il punto di vista di un personaggio estremamente autorevole che aveva compreso molto di più molto meglio di tanti suoi contemporanei e mi permetto di dire che aveva compreso anche molto molto di più di tanti studiosi e storici che sarebbero eh, venuti, venuti dopo tutta la portata storica di quella sfida che si combatte tra la fine del novecento e i primi anni duemila eh, e che si può in un certo senso riassumere anche in questo titolo che i curatori hanno voluto dare a questi diari vale a dire l'eclisse della sinistra e a proposito dell'eclisse della sinistra la prima cosa secondo me importante eh, da dire da sottolineare è che in questi diari di Trentin così come nei diari precedenti eh, per capire l'eclisse della sinistra si deve partire secondo me dal giudizio molto molto duro dal giudizio veramente impietoso che Trentin dà dei suoi dei suoi interlocutori. Nei primi diari i giudizi duri riguardavano Occhetto piuttosto che amato, quindi comunisti, socialisti, post comunisti, post socialisti, anche i comunisti e socialisti della CGL, quindi grandi attacchi a del Turco piuttosto che a Bertinotti, in questi diari gli attacchi, i giudizi eh, molto duri e molto impietosi riguardano i vari D'Alema, i vari Veltroni, eh, i vari eh, Fassino, con una differenza però perché Mentre eh, l'accusa che Trentin fa nei primi diari nei confronti della generazione di Occhetto, diciamo, era l'accusa dell'assenza pressoché totale di un progetto politico, di un programma politico, per cui a quel gruppo dirigente, diceva, eh, Trentin era rimasto soltanto il leninismo, che era, lo, lo, dice, lo scrive spessissimo questa frase che è molto efficace, il leninismo senza rivoluzione. Non c'era più un programma politico, non c'era più un progetto politico rivoluzionario, restava il leninismo. Il leninismo che cos'era? Era, era il cinismo? Era era questo atteggiamento un po' elitario e, e avanguardista. Nel caso di questi secondi diari, quindi il giudizio impietoso, ancora più impietoso nei confronti di questa nuova generazione di dirigenti politici, è che non c'è neanche più il leninismo, nel senso che non c'è neanche più il cinismo, o almeno è sempre più dilettantesco, usa proprio questo, questo, questa espressione, parla di un avanguardismo eh, senza, po senza popolo è, è sempre quella denuncia, quella critica forte che Trentino fa dell'autonomia della politica, dell'autonomia del politico, ma quando attaccava l'autonomia del politico ai tempi di Occhetto e anche ai tempi precedenti, in ogni caso era, tra virgolette, tra mille virgolette era giustificato dal fatto che quel gruppo dirigente stava puntando alla conquista del potere. Nel momento in cui invece la sinistra conquista il potere, allora il problema non è più soltanto la conquista dell'autonomia della politica per la conquista del potere ma è l'autonomia della politica per il mantenimento del potere e quindi è questo principio eh, così forte della governabilità che, che viene eretto come unico principio eh, su cui dovrebbe fondarsi la politica di sinistra secondo questo nuovo gruppo dirigente quindi quando si parla dell'eclista della sinistra dalle pagine trentine bisogna partire da questo giudizio che è molto severo, che, che ripeto è, è molto eh, impietoso, che rappresenta certo la pars destruens del della sua analisi e del suo, del suo ragionamento a cui però non fa mai mancare come grandi dirigenti anche una parte costruttiva, una pars construens, il programma politico di Trentin lo conosciamo, lo conosciamo bene, è, è, è l'universalità dei diritti, è stato già anticipato qualcosa da, da Ilaria, è l'universalità dei diritti Reclamati dalla ragione, dalla ragione dell'uomo, dalla ragione umana, sono i principi della rivoluzione francese. La rivoluzione francese ne pas terminè, scriveva eh, Trentin in una pagina dei diari del del 94 e quindi sono questi diritti che essendo universali spettano a tutti ma aspettano a tutti a partire ovviamente dai soggetti più deboli e dai soggetti più, più fragili, altrimenti non si spiegherebbe perché una politica deve essere una politica di sinistra, deve ovviamente partire dai soggetti più deboli e più fragili. Qual è lo strumento che Trentin indica per raggiungere questo programma politico di universalità dei diritti a partire dai soggetti più fragili? È lo strumento della solidarietà, e questa è la sua, della solidarietà tra soggetti diversi, è questa la, la, la sua sfida e la sua, utopia quotidiana per cui questi soggetti fragili e deboli sono diversi e sono diversi per condizioni sociali per opinioni politiche per etnie per religioni lo sappiamo benissimo però c'è sempre questo faro fondamentale di un principio di uguaglianza ecco io non vorrei sminuire il concetto di uguaglianza nel pensiero di Trentin perché è vero che la libertà viene prima ma il riferimento ai grandi principi di uguaglianza che erano presenti nell'89 francese e nell'articolo 3 della nostra Costituzione restano restano ben salvi c'è un aspetto che ho notato nella lettura dei due diari che è molto più presente nei secondi diari è stato anche già questo anticipato da Laria, non che non fosse presente nei primi diari ma nei secondi diari è presente in maniera massiccia e diventa quasi una sorta di ossessione ed è questo discorso legato alla formazione e alla conoscenza cioè la conoscenza come strumento anche questo universale e quindi anche questo un diritto universale che non serve tanto alla conquista del potere il problema non è mai la conquista del potere ma la coscienza è lo strumento universale che serve a sfidare continuamente il, il potere soprattutto quando quel potere si, si mostra in maniera dispotica e in maniera e in maniera arbitraria ora io non so se il diritto alla formazione è il primo dei diritti che Trentina aveva in mente come scrive Andrea nella sua e introduzione, ma certamente il diritto alla formazione, il diritto alla conoscenza è uno dei diritti fondamentali della persona umana anche nel programma politico di Trentin. Programma politico di Trentin che ovviamente ha al centro il, il sindacato, il soggetto sindacale. Il sindacato non deve essere sopra il programma, non deve dettare la linea nell'alto, non deve essere neanche subordinato al programma. Il sindacato è al centro del programma politico di Trentin e quando Trentin parla del sindacato, ovviamente è la CGL di Vittoria è il sindacato. Di, di Vittorio secondo me le pagine più belle che, che che Trentino scrive nei suoi diari sono sempre quelle che riguardano Di Vittorio che veramente può essere considerato il suo solo maestro di politica questa cosa l'ha scritta Foa nella sua autobiografia il cavallo della torre riconosco Di Vittorio come il mio unico maestro di politica questa cosa Trentino non l'ha mai scritta ma di fatto la pensava e qui c'è il Di Vittorio in ogni sua eh, stagione politica eh, parla di di Vittorio quando era gio giove, un bambino, un adolescente nella Cerignola d'inizio secolo e spendeva i suoi pochi soldi che guadagnava per comprarsi il vocabolario a che serviva il vocabolario? Il vocabolario serviva a imparare tutte le parole del mondo diceva di Vittorio in modo da poter contrastare le parole che usava il padrone poter usare le, le, le parole quindi è questa non è altro che il diritto alla formazione e il diritto alla conoscenza quindi dal di Vittorio di Cerignola dell'inizio del novecento fino al di Vittorio del 56 in Ungheria, quando scrive quel comunicato assolutamente fondamentale nella storia della CGL, cioè quando scrive che, che la CGL condanna in maniera storica e definitiva i metodi di governo antidemocratici, ecco siamo di fronte a uno dei punti più alti della storia della CGL e della sinistra italiana, quindi dal di Vittorio secolo al di Vittorio del 56, parla, passando per due passaggi fondamentali che tornano quasi sempre nelle analisi di Trentin sul di Vittorio e sulla storia della CGL, e che portano il marchio di Vittorio, che sono il Piano del Lavoro del 49 e lo Statuto dei diritti del 52. Il Piano del Lavoro di, del 49 di Vittorio, Congresso di Genova, senza che qui stiamo a, a sottolinearne il, il valore, era il programma politico, era il progetto politico di combattere la disoccupazione con quegli strumenti di politica economica keynesiana. Ma accanto al progetto politico, sempre l'iniziativa di massa. Perché Trentino diceva: non basta il progetto politico, serve l'iniziativa di massa a sostegno di quel progetto politico e questa è tutta l'epopea ad esempio degli scioperi alla rovescia di quel periodo 1949-50-51 e poi il secondo passaggio tre anni dopo il congresso successivo di Roma nel 52 questa famosa intuizione di, di Vittorio del lanciare lo statuto dei diritti dei lavoratori e qui siamo nel pieno della città del lavoro di Trentin che, scriverà nel 90, che uscirà nel 97, prima mi veniva in mente che forse non c'è un passaggio sul pacchetto 3 nel 97 perché in quei mesi e in quelle settimane stava uscendo il libro La città del lavoro per Fertinelli e forse Trentin aveva, stava seguendo appunto la pubblicazione finale della sua opera principale che, che è il suo capolavoro. La città del lavoro è il fatto che tutti i cittadini della sua polis devono avere il diritto al lavoro e devono avere i diritti dei lavoratori un lavoro il più possibile libero il più possibile dignitoso altrimenti non si è cittadini posti tutti sullo stesso piano si rischia di avere cittadini serie a cittadini serie B e questo è appunto intollerabile nella città del lavoro di Trentino e in una politica di sinistra. Chiudo perché penso di aver preso già il mio tempo i 15-20 minuti a disposizione con questa immagine dell'eclissi della sinistra con cui i curatori hanno intitolato il, il volume. Ora l'eclissi, lo sappiamo tutti, è, è un fenomeno fisico, astrofisico in cui un corpo celeste viene oscurato da, da, un, da un qualsiasi ostacolo. Gli ostacoli che hanno provocato l'eclissi della sinistra li conosciamo bene, hanno, hanno nome e cognomi, se ne potrebbero citare tanti, c'è un certo tipo di globalizzazione economica, una certa ripresa dei razzismi, dei fascismi, delle dittature, dei, di, di un certo populismo, le ingiustizie sociali, del capitalismo. Sappiamo bene che tutto questo ha provocato una eclissi della sinistra. Però quello che ci racconta Trentino nei suoi diari, secondo me, è che questa eclissi della sinistra non dipende sempre o solo soltanto da eh, fattori esterni alla sinistra, ma può essere figlia dei fattori interni al mondo della sinistra. E lui li elenca, li elenca in maniera precisissima. Dice è il liderismo della sinistra senza la rappresentanza. È il politicismo della sinistra senza un confronto continuo e quotidiano con la società civile, ed è l'ignoranza anche dei nuovi gruppi dirigenti della sinistra senza la fatica dello studio, perché non c'è soltanto la fatica fisica, la fatica manuale, ma c'è anche la fatica della conoscenza, la fatica dello studio. Questi sono gli errori della sinistra, a volte commessi in nome di grandissimi ideali come la liberazione del genere umano dallo sfruttamento, ma che a volte lo sappiamo benissimo, hanno provocato non soltanto degli errori, a volte anche degli orrori. E quindi chiudo. Secondo me dicendo quella che, che a mio avviso è la morale presente in questi, diari, in questi lunghi diari di Trentin dall'88 al 2006. La morale di questi diari di Trentin è che Trentin ci invita, ci sferza continuamente a fare i conti con la nostra storia, a fare i conti con la storia, a fare i conti con il proprio passato, a cercare il più possibile di studiare la storia, di comprendere la storia, di capirla di elaborare i lutti perché soltanto attraverso questo sforzo faticoso e questo lavoro faticoso si può ripartire. Come si riparte? Si riparte con i valori di sempre, con i vecchi valori di sempre, che sono i valori dell'89 francese, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, ma si riparte anche con progetti e programmi politici che ovviamente devono essere al pari con i tempi perché se non si fa in questo modo l'esito è scontato. E L'esito scontato è l'autoreferenzialità della sinistra che provoca tutte le sconfitte che conosciamo e provoca tutta la marginalizzazione della sinistra oppure c'è un'altra strada e quest'altra strada è la disperazione È la disperazione di Trentin è la disperazione sia umana che politica anche se nel caso di Trentin al netto della sua disperazione umana e politica che è innegabile resta certamente la sua lezione che è una lezione enorme di che cosa è la politica di che cosa dovrebbe essere la politica e soprattutto di che cosa dovrebbe essere una politica di sinistra vi ringrazio grazie Fabrizio per questo bell'intervento che insomma, è riuscito a spaziare su, su tanti aspetti anche in maniera concisa molto mo, molto molto compatta conferma insomma che la grande conoscenza che hai non solo della storia sindacale ma anche della storia di fiorentina ora io passo la parola a Maurizio Costini la segreteria della CGL Toscana mi ha appuntato di riprendere il discorso da qui, cominciamo a parlare anche dell'attualità, del pensiero di trentini in generale, della città del lavoro, di quello che troviamo in questi diari quant e quant'altro. E poi una delle ultime note di Fabrizio mi, mi ha fatto balenare un po' un'immagine che viene dal titolo, l'eclisse della sinistra, sì, questo fenomeno fisico che però ha un tempo finito, inizia, cura e poi finisce ed ecco per cui la domanda <ride> e per, per, per, per Maurizio da cui si parte e ha a che fare con l'attualità o con la non attualità di quello che c'è scritto su questi libri nella città del lavoro e negli altri lavori di Tientin questa Eclisse è ancora in corso questa Eclisse è finita se ne intravede la fine è pensabile scoprire o, o capire quando questo tempo finirà se è ancora in corso insomma a che punto siamo di questa Eclisse per intravedere o che bene, Rentin. Salto i ringraziamenti. Prova a rispondere in maniera non rassicurante e conciliatoria, insomma, cercando di calarmi dentro lo spirito tragico, che è uno spirito nobile che traspare come dire dagli aggi. Che investe non soltanto una dimensione personale soggettiva dover rifare conti con la figura del padre con la figura di di che anche attraverso l'analisi lacaniana insomma concordo uno strumento una funzione dei diari, anche introspettiva legata come dire a riconnettere anche i fili familiari con la vicenda ma anche il tratto di una grande vicenda storica grande percorso di emancipazione che nell89 91 è stato descritto soprattutto come dire in europa e in occidente come macerie e atrocità insomma. e trentin seppur che un tratto specifico sta dentro della storia al netto della formazione giovanile Marche, al netto dell'appartenenza a Giustizia e Libertà, al Partito d'Azione, ma nel 50 si iscrive al Partito Comunista Italiano, eh, è, è deputato, viene eletto deputato, fa anche consigliere comunale, insomma. e lo stesso dirittorio, se vogliamo, non fa il consigliere comunale di Roma? <ride> e lo stesso dirittorio. Prima di il Partito Comunista era stato addito del popolo <coughs> e sindalista sostanzialmente lo spezzone dell'anarcosindalismo. Quindi ci sono tanti filoni che a seconda dei tornanti storici riemergono. Tra l'altro ne leggevo in spiegare che nell'88, nel tornato 89-91 non c'è soltanto il recupero della rivoluzione francese c'è cioè il rubro di Robespierre eh, ci sto eh? la figura degli corruttivi e la figura politica di Robespierre perché faccio questa considerazione? perché a volte anche noi ehm, corriamo il rischio di dare una lettura edulcorata eh, di Trentino no? non un problema di condivisione perché anche tutto il tema della formazione del sapere, della riappropriazione del sapere Stefano ha citato, insomma, la città del lavoro, potremmo citare anche da la, la sfruttati produttori, è un tentativo di riappropriarsi del sapere operaio dentro i luoghi di lavoro. Perché quando Trentini e insieme a di Vittorio ragionano sul sindato soggetto politico, c'è sì, ovviamente, un punto di vista non crollista, non catastrofista, e poi porterà al piano il lavoro ma c'è anche nella contestazione a Togliatti di vedere concretamente cosa accade nei luoghi di lavoro. E questo filone continuo e costante, tra l'altro quando fa gli schemi per i suoi studi ragiona, se uno volesse citarmi Marx, dalla da soluzione formale alla soluzione sostanziale, cioè quando il capitale Prima mette insieme tanti artigiani dentro uno stesso luogo fisico, poi frantuma e si riappropria del sapere, e questo sapere come dire, viene gestito direttamente dall'imprenditore. Quando ragiona del sapere operare della formazione continua, anche nella seconda fase, la trappone al sapere dei manager. Cioè c'è sempre una dimensione che è universalistica, come illuminista. Assolutamente eh, il lume della ragione, il secolo dei lumi, che sento come dire anche personalmente, particolarmente aria, insomma, la capacità emancipatrice della ragione. Ma questa si cala e non è mai digiunta da un sapere operaio capace all'interno dei luoghi della produzione e della riproduzione di contendere il governo. E il controllo dell'impresa l'autorità e il potere non sono soltanto fuori dai posti di lavoro ma sono anche dentro i lavoro e questo c'è in tutte le fasi e io penso che questo andrebbe saremmo stretti dovremmo dire recuperare la capacità ripartendo dal trentina addirittura negli anni 50 di sapere cosa accade e poter costruire come dire una realtà poi la cosa che colpisce è come e anche questo è interessante io vengo dalla tradizione comunista di ciuta io sono di empoli a empoli ai fatti del 21 c'era 5.000 iscritti al partito comunista clandestino quando in italia ce ne sono stati 16.000 nel dopoguerra il P.C. prendeva il 70-78%, insomma, faccio parte della tradizione, tradizione pensiera. Però penso che Trettina abbia ragione quando insiste eh, sull'enemismo senza rivoluzione, sul cinismo che caratterizza gli ex comunisti. E questo è un tratto non soltanto italiano, è un tratto anche di vari paesi europei e come dire degli esponenti erano stati comunisti non i sovieti. Quindi non è un problema soltanto soggettivo. Questo mi sembra una critica dolorosa, dolorosa, ma con il quale chi viene da quella storia deve fare conto. Com'è che si è forgiato un gruppo dirigente che non è stato a faccia a fronte di uno sconfitto medio pesante? di riprovare a rinterrogarsi nelle prospettive di liberazione e trasformazione e che ha assunto soltanto il cinismo della gestione. Quindi vuol dire c'era qualche grumo e che io credo che questa, se, ripeto, seppur dolorosa, va assunta. La domanda che sarebbe interessante fare, che Trentin la rivolge rispetto alla politica rimarca sempre un tratto di isolamento e solitudine però anche all'interno della CPL Ci sono pagine che dicono sì ho fatto questa operazione eh, del sindato dei diritti, ho cambiato anche la natura dell'organizzazione perché questo è un altro tratto che noi abbiamo di fronte anche nella discussione sull'oggi Quell di sì. quella idea di liberazione doveva tradursi in trasformazioni concrete della stessa CGL e noi questo problema ce l'abbiamo tutto eh, per dirvi e rispondere ma questo è semplice a Stefano io penso eh, che il nuovo piano del lavoro della CGL e la carta diritti universali del lavoro sono la reattualizzazione positiva di quelle intuizioni che non sono state soltanto intuizioni del piano di lavoro di Vittorio al quale Trentino ha collaborato in maniera significativa e lo Statuto dei lavoratori, affrontando una fase successiva al 2008 dove la cosiddetta globalizzazione mostrava, come dire, limiti. Trentino non si è mai fatto abbindolare dalle terze vie. Eh, ci sono giudizi critici sempre su Blair e mi sembra un, un fatto eccezionale che parla anche per l'oggi dell'ultimo articolo sull'unità fosse l'ideologia meritocratica, che ha di, è, me, di un valore eccezionale. Eh, io farei leggere davvero al corpo intermedio della CGL quell'articolo, anzi somministrerei un questionario in maniera furba per capire anche quanto dentro il gruppo dirigente alla gara CGL siamo subalterni 30 anni dopo all'ideologia meritocratica delle terze bibleriane e come dire che, che, che l'ultimo articolo di Trentin fosse proprio contro l'ideologia meritocratica, come questo fosse stato nella sua esperienza lo dice Strumento di divisione di subalternità e di obbedienza ai dettami aziendali o all'ideologia dominante è estremamente, estremamente attuale. C'è cioè un punto, sai, essendo molto prima, era un po' complicato: l'uguaglianza, cioè la materialità delle condizioni dopo la crisi del 2008, si riafferma con forza. In quella fase, era una fase diversa. Ecco. Eh, se c'è una differenza solo se sono aperte e riaperte finestre d'opportunità anche al pensiero marxista e marxista legata alla crisi ma si manifesta dal punto di vista delle diseguaglianze e dell'immiserimento di gran parte del mondo del lavoro una centralità come dire andrebbe conciliata eh, con il tema della libertà tra l'altro gli scritti trentina hanno prodotto un dialogo Solo l'ultimo libro di Giovanni Maghi, la libertà nel lavoro, ma un dialogo anche con l'ultimo libro di Remo Bodei su, sul dominio e le forme del dominio. Insomma, quindi essere fertile anche per la riflessione filosofica sul lavoro e il ruolo che assume il lavoro è un fatto fondamentale. Qual è il punto però che è molto più drammatico? Meno male. Negli anni 50 si poteva scontrarsi e discutere il Partito Comunista, ma anche il Partito Socialista, su quale potesse essere il ruolo reciproco a sillà del partito. Tra l'altro, anche nell'Ottocento era pieno di discussioni a chi spettasse lo sciopero politico, a chi spettasse lo sciopero economico e così via. Insomma. è un tratto caratteristico nelle varie articolazioni e rappresentazioni del municipio europei. Ma c'era un partito più di un partito che rappresentava il lavoro e aveva un'idea di trasformazione oggi ma già a Trentino è un idea molto critico su come nasce il partito post comunista e soprattutto su come nasce il PD eh, ora quel processo di, di, di... dopo Renzi e non solo dopo Renzi la cesura è ancora più netta. se io dovesse essere brutale vale quale, lo dice Maurizio Brotini, chiaramente non lo dice Tentino, ora più il problema dell'autonomia, dell'indipendenza del sindato soggetto politico e l'assenza in Italia dei soggetti politici che ancorati al lavoro, che rappresentano il lavoro, che provino a rappresentarlo nella sfera politica. E questo è un altro dato di riflessione storia-storiografica. Non è stato possibile, il paese ha avuto il più grande partito comunista d'Occidente e le riflessioni di Trentino sul leninismo senza rivoluzione purtroppo temo che un po' ci, ci prendano, ecco, a me mi fa male ma temo che un po' ci prendano, un partito socialista non è riducibile al craxismo, e una nuova sinistra come dire significativa. Quindi l'attualità è quella da Cigella ha provato di fare con il nuovo piano del lavoro e con l'arte dei diritti. Forse andrebbe fatto vivere più anche una CGE. Un insegnamento è quando si, si propone agli altri di trasformarsi bisogna trasformare noi stessi. Quando lancia il sindato dei diritti, cambia anche la natura organizzativa della CGE. Il tema, che è tutto squadernato davanti a noi, e non sono rassicurante Stefano, che siamo dentro, e non so per quanto tempo, dentro un'eclissi totale della sinistra politica. E il tema di fondo è come possa, come si debba, quali sono le conseguenze di un soggetto non corporativo, ma generale di rappresentanza del lavoro, una CGL, in un quadro politico istituzionale che a mio avviso non vede rappresentanza politica del lavoro. Grazie mille, scusatemi se sono stato lungo, ma i temi sono di grande profondità, ecco. No, grazie Maurizio, grazie a te. Ma io lascerei senza indugi la parola a Andrea Ranieri che credo insomma, abbia avuto molte sollecitazioni in quanto curatore, in quanto anche compagno di Trentino, profondo conoscitore e quant'altro per rispondere un po' a tutto quello che è emerso fin qui. Bene, ci sono delle domande e problemi. Se la sinistra ha un futuro e se l'Eclisse finisce, qui io non mi sento abilitata a rispondere. Dirò alcune impressioni sul tema, ma niente di più. Uh, mi interessa piuttosto una cosa. Uh, il. Uh, Carattere autonomo e politico del sindacato nasce in Trentino anche da uh, una forte tensione critica e polemica verso un vero e proprio tradimento di tutta la sinistra, sia quella leninista che quella socialdemocratica, del nucleo fondamentale del marxismo. Scusate, la dico un po' schematicamente, ma. A un certo punto, la sinistra tutta, Lenin in primo luogo e poi la socialdemocrazia, come dire, separano eh, il plus valore dalla alienazione. Per capirci, in, uh, le metodologie del lavoro, le tecnologie, il cambiamento delle tecniche è una roba che devono fare i padroni, il tenorismo è una bella cosa perché aumenta la produttività complessiva il sindacato pensi a contrattare come redistribuire i profitti i, i nuovi profitti che nascono dalle modernizzazioni della produzione eh, ci sono giudizi estremamente positivi di lenin sul terrorismo guardate bene persino quelli di gramsci in americanismo e fordismo e poi c'è tutta la tradizione socialdemocratica che eh, come dire sposta fuori dalla fabbrica la lotta e il conflitto Inventa cose importanti, inventa il welfare, lo stato sociale, però non mette più in discussione come dire, la perdita di libertà e di autonomia dentro i luoghi di lavoro, cioè l'alienazione, cioè il fatto che non sei padrone della tua vita, che la tua intelligenza non è più messa al lavoro, che devi essere al servizio di, di, di un'intelligenza superiore e cui tu non devi mettere bocca, lo diceva già Maurizio Brottini. Per Trentin la libertà viene prima anche in questo senso, che il recupero della libertà e della dignità del lavoro è la condizione per qualsiasi battaglia anche sul terreno dell'eguaglianza. Trentin non è mai per il lavoro pur che sia, è per il, la difesa della qualità e dei massimi spazi possibili di libertà e di autonomia del lavoro. Guardate, questo per, per Trentin era vero anche nel fordismo, anche nel taylorismo. Anche nel fortismo del taylorismo bisognava come dire, mettere in luce quanta intelligenza c'era nei lavoratori. Uh, Vittorio Fo scriverà la Gerusalemme Rimandata per spiegarci come i lavoratori inglesi ai primi del Novecento conquistavano spazi di autonomia all'interno delle loro fabbriche e le varie tecniche con cui lo facevano. Per Trentin questa cosa è all'origine dell'idea dei consigli di fabbrica i consigli di fabbrica sono questa cosa qui sono la riappropriazione collettiva dell'intelligenza sono la capacità di intervenire sull'organizzazione del lavoro in maniera puntuale sull'orario, sui ritmi, sui tempi e su questo la sua lettera Togliatti eh, guardate bene, non, non a Fassino, ma Togliatti, allora nel 56 capo del PC è estremamente preziosa e significativa Togliatti, ma il comitato centrale dice pari pari che il sindacato spetta Trattare come ridistribuire i, i, i profitti, il denaro, no? Non spetta al sindacato intervenire sui i trasferimenti e mutamenti tecnologici delle imprese. Trentino Piglia Carte e Penne scrive a togliati dicendo: Io non sono assolutamente d'accordo, perché se il sindacato non fa quello, il sindacato è organicamente subalterno. E tutta la polemica di Trentin contro la politica leninista e socialdemocratica sarà quella di chi tratta il sindacato come un soggetto che ha compiti limitati, puramente redistributivi, e non deve mettere bocca sugli indirizzi generali dell'economia, non solo sugli indirizzi generali dell'economia, ma anche come questi indirizzi si concretizzano all'interno dei, all dei luoghi di lavoro. Questo è eh, diciamo, il filo rosso di tutta la storia di Trentino, di tutta la storia di Trentino recuperare il massimo di libertà e di autonomia nel lavoro oggi e non rimandare alla presa del potere per via elettorale o per via rivoluzionaria, diciamo, la questione della liberazione del lavoro come se fosse un fatto del dopo. Come se fosse un fatto del dopo. Guardate che su questo il punto di vista di Trentin è, è, è eh, omogeneo perché dalla fabbrica il giudizio che dà sugli stati postcoloniali No, sull'idea che, che la democrazia e la libertà non erano ancora la portata, che bisognava prima di tutto insomma, conquistare l'indipendenza e poi la libertà veniva dopo. No, lui dice che se, la, se, non se la, la, la, il paradigma della libertà e dell'autonomia non è prioritario, la libertà e l'autonomia non arrivano più. Non arrivano più. E questa è tutta la sua riflessione ed è la sua riscoltura riscoperta di un marxismo minoritario. La città del lavoro è anche un elenco di classici da riscoprire, da Carl Korsch a Rosa Luxemburg, a Polani, cioè al socialismo delle Gilde, persino poi lo dirà in quella bella intervista a Pino Ferraris. Del, del sindacalismo delle origini nella Camera del Lavoro di Milano di Gnocchi Viani, no, cioè l'idea che eh, il sindacato dovesse essere soggetto politica tutto tondo a partire dalla contraddizione fondamentale che era l'oppressione della libertà, del sapere, dell'autonomia dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nei luoghi di lavoro, nei tanti luoghi di lavoro, nella fabbrica e non solo. Il piano del, del lavoro per Bruno è la prima messa in discussione radicale di questo schema. Eh, il piano del lavoro è una grande proposta di politica economica. Lo diceva bene Fabrizio Loreto che è la riscoperta di un di, di, pieno di un progetto di politica economica però non astratto ma basato a che individua immediatamente i soggetti e le gambe su cui correre l'occupazione delle terre, lo sciopero alla rovescia, cioè tutte le cose che succedono, soprattutto nel sud del nostro paese, in corrispondenza al lancio del piano per il lavoro. Quindi la soggettività delle gente che si muove, che riprende la parola, che riprende l'iniziativa sulle cose che determinano la propria vita, e la CGL il sindacato che costruisce un'ipotesi politica complessiva. Badate bene, un'ipotesi politica complessiva il cui fallimento e il cui, la cui sostanziale come dire, non adesione della sinistra a quel progetto non ha poi provocato quello che ha provocato. Il piano del lavoro del Vittorio è l'ultimo tentativo per far sì che la modernizzazione del paese, la modernizzazione industriale, quella che avviene al nord, non avvenisse attraverso la fine dell'agricoltura del sud e attraverso l'abbandono del meridione. No, è l'ultimo tentativo per evitare che la modernizzazione non diventasse la desertificazione del sud del paese ed era tutto politico. Uh, Trentin per descrivere il sindacato, i rapporti tra sindacato e partito usa come, come esempio il monello di Chaplin, non so se ve lo ricordate ma è una cosa che ricorre spesso. Uh, Chaplin fa il vetraio, a solda al monello che tira i sassi contro le vetrine, le spacca e poi arriva, si presenta al vetraio che le ripara. Ecco, per secondo Trentino, nello schema della sinistra storico, il sindacato è il monello, il vetraio è il partito. Il vetraio è il partito che, quando il sindacato rompe con la lotta salariale alcuni degli equilibri su cui si legge il rapporto di potere capitalistico, arriva e rimette i vetri o, o rifà proprio tutta, tutti i vetri la rivoluzione oppure li riaggiusta, li riaggiusta come farà il riformismo il riformismo socialdemocratico allora questo è il filo rosso che lega un po' tutta l'elaborazione di trentino io eh, con Giovanni Mari ho discusso spesso perché Giovanni Mari identifica molto diciamo il tema della libertà nel lavoro col postfordismo è vero che il post-fordismo apre occasioni di libertà, ma per Trentin, come per Vittorio Foa, il tema della libertà del lavoro era decisivo già dentro il fordismo e non a caso sono loro che capiscono più degli altri le trasformazioni del post-fordismo proprio perché hanno fatto del tema e dell'autonomia un tema forte anche nella fabbrica fordista. E ne capiscono meglio degli altri le crisi e le possibilità che, può, che, può aprire, che, può aprire, che si può aprire il sindacato nella crisi. Eh, che dire della, della, della sinistra, l'avete già detto tutto voi, Trentin ci proverà, quando esce dalla CGL va nell'ufficio programma del, dei DS e prova a scrivere un programma, un programma che nessuno legge più, ma non è un problema che nessuno legge più ora, nessuno l'ha mai letto nemmeno prima. Io ho partecipato alla scrittura di quel programma, si immagina a Riema si è fra i collaboratori più puntuali, ne ho scritto anche delle parti. E però, diciamo così, quel programma fu considerato dal gruppo dirigente allora dei DS, da Fassino come da D'Alema, come un impaccio rispetto al primato della governabilità. Perché se prendi la governabilità come primato assoluto, avere un programma serio, dettagliato, basato sulle dinamiche sociali, è un onere, è un peso, non un'opportunità. Il programma come dire, eh, andava il più possibile sfilacciato, andava il più possibile reso eh, permeabile alla, alle, tutte le innumerevoli politiche dell'alleanza necessarie per andare al governo. Questo è il primato, cioè liderismo, la sinistra che si forma allora, liderismo, governabilità, trasformismo. Perché se la governabilità è un primato, il trasformismo ne è il necessario, il necessario correlato. E questo, dice Bruno, è all'origine anche del degrado morale poi del, del, del, del, del, del tessuto politico della sinistra. Dice, voi state educando, c'è un pezzo dei diari molto bello su questo. Voi state educando i nuovi quadri che entreranno nei, nei DS nella sinistra, come dire, ad essere bravi rappresentanti, ma rappresentanti sempre di più di se stessi. Per Trentino, il problema fondamentale che doveva avere la dirigenza politica era quello di, come dire, di essere dalla parte dei rappresentati di essere dalla parte dei rappresentati non di costruire i modi per essere più bravi all'interno di un circuito politico sempre più chiuso e sempre più autoreferenziale e qua sta anche la crisi morale della sinistra secondo, secondo Bruno Trentin eh, la crisi morale dei nuovi quadri nati molto spesso con quella logica investendo su se stessi e sulle proprie posizioni di potere e non sul progetto di trasformazione del mondo e della realtà il sindacato il sindacato è oggi, a mio parere, ma lo era anche ai tempi di Bruno, l'unico soggetto politico in grado di fare i conti con le grandi trasformazioni della globalizzazione, dell'economia, la frantumazione del lavoro e così via, con un progetto politico. Il sindacato dei diritti era il progetto politico per far questo. Il sindacato dei diritti di Bruno era un soggetto che non si rinchiudeva. Vedi, il problema della risposta a Treu era lo trovi quando Bruno pensa al sindacato dei diritti e al modo in cui lo interpreta il sindacato dei diritti doveva essere quel sindacato che si batteva per uno statuto dei diritti dei lavoratori per gli ammortizzatori sociali per, per dare strumenti nuovi di tutela e di rappresentanza del lavoro a partire dal diritto alla formazione e alla conoscenza intesa proprio come l'intendeva Maurizio Brottini la formazione non solo per digitalizzarsi per diventare più bravi nelle trasformazioni produttive. La trasformazione come modo attraverso cui gli operai, in una realtà sempre più frammentata, come dire, si formavano e veniva a conoscenza della propria posizione nel ciclo produttivo e attraverso la formazione della conoscenza riscoprivano un ciclo la cui visibilità era ormai sottratta dalle trasformazioni in atto. Questa era la formazione, era il valore imprescindibile della formazione della conoscenza beh per Bruno Bruno tutte queste cose le ha chiaro ha chiaro anche come queste cose qui avessero bisogno di vaste alleanze proprio sul terreno dei diritti il diritto del lavoro i diritti sociali i diritti civili non si dovevano separare c'era i diritti del lavoro e c'era insieme i diritti nuovi propugnati dal movimento del femminismo dall'ambientalismo dai, dai, dai cittadini che difendevano il paesaggio e la cultura dalla mercificazione, erano questi insieme di soggetti che dovevano costituire, come dire, un sindacato di strada, per dirla con Maurizio Brandini, un sindacato che nelle Camere del Lavoro riuscisse a rimettere insieme quelle diversità del lavoro che poi erano all'origine, per esempio, della Camera del Lavoro di Milano e dei mio occhiviani riparlando dal passato al futuro possibile del sindacato questa cosa la fa e poi si deprime e si deprime perché? si deprime, si deprime perché ha ragione Maurizio, questa cosa doveva corrispondere a un mutamento così profondo nel modo di lavorare e di essere della CGL e che non vede realizzarsi, che non vede realizzarsi. per cui gran parte dell'intuizione e dell idee del sindacato dei diritti il nuovo rapporto fra territorio e, e, e poteri delle categorie, fra trasversalità del lavoro e, e tutte queste cose si, si impantanavano nelle, nelle, in questioni che non avevano a che fare con quel processo di trasformazione necessario. La sua depressione in gran parte nasce da qui. Bruno si arrabbiava quando gli davano tutti ragione e non cambiava niente, si deprimeva. Io mi ricordo una riunione del direttivo in cui fa un discorso molto di rottura la prova all'unanimità e lui conclude dicendo forse non avete capito un cazzo cioè la provata all'unanimità perché non fate i conti col cambiamento vostro che l'approvazione di queste cose, che di queste cose eh, chiede, pretende ora io ho piacere che nella Cisina di oggi ritrovo alcune delle parole e delle idee di Bruno per evitare di cadere in depressione mi piacerebbe che Maurizio Landini pensasse un po' di più ai cambiamenti nella struttura e nel modo di essere, che fare il sindacato di strada, che mettere la formazione al primo posto, che costruire una contrattazione inclusiva che metta sullo stesso piano quelli delle ditte d'appalto, quelli della logistica assieme ai lavoratori organizzati, assieme ai lavoratori storicamente organizzati, cioè queste cose qui richiedono dei salti qualitativi della struttura del CGL e del modo d'essere che sono le cose che Trentini aveva visto che non è riuscito a realizzare e su cui è entrato in una depressione fattiva, cioè nella depressione di chi ha individuato i nuclei di problemi fondamentali e scopre che l'organizzazione a cui è dedicato tutta la sua vita è solo parzialmente in grado di rispondere a questa cosa. Nella sinistra non ne parliamo nemmeno, ancora molto meno, Ancora molto meno, e la depressione lì diventa senza cura, senza cura possibile. Dove ripartire? È possibile rifarla alla sinistra, ma insomma, io, d'accordo con Bruno, partirei, come dire, dalle utopie del quotidiano, dalle, come lo diceva già Ilaria. Forse vediamoci alla testa che la, ci sia la bastiglia da prendere. O con la rivoluzione o per via elettorale. Mettiamoci in testa che prendere la Bastiglia ha senso se, se prima proviamo a conquistare le tante bastiglie attraverso cui il potere si riproduce. E trentine nomina. Il patriarcato è una bastiglia. L'ambiente è una bastiglia. La tutela del paesaggio contro la cementificazione è una bastiglia. La formazione, la conquista. Per i lavoratori, per tutti i lavoratori, della possibilità di aggiornare continuamente il proprio sapere e le proprie competenze, è un'altra bastiglia. E quindi sono tante, le tante lotte nel quotidiano che oggi possono ricostruire. L'utopia del quotidiano è un termine che usa Bruno. Ecco, sono tante le tante utopie del quotidiano, quelle che continuano a praticare, nonostante tutto, tante donne e tanti uomini nel nostro paese che possono ricostruire quella strada, quel filo che a livello della politica istituzione si è molto spesso interrotto. Nella lotta per riconquistare queste bastiglie, per rimettere all'ordine del giorno le contraddizioni sociali concrete, le contraddizioni concrete sul terreno dei diritti, del sapere e della conoscenza, il sindacato può svolgere un ruolo fondamentale. Forse è l'unico che può svolgere un ruolo fondamentale su cui vale la pena impegnarsi seriamente però cari ragazzi è proprio difficile è difficile e io spero che Maurizio Landini ci riesca ci sta provando e ci riesca anche se con tutte le contraddizioni della situazione e del caso vi ringrazio grazie Andrea, siamo stati anche tutti nei tempi, insomma conclusioni belle aperte, insomma una batteria di problemi che sono appunto tutti, tutti all'ordine del giorno, quindi diciamo che chiudiamo questo primo ciclo con, con molte cose di cui parlare magari in autunno alla ripresa delle nostre iniziative politiche e culturali come CGL Toscana e io vi ringrazio per, per il bel dibattito per la partecipazione e vi saluto ciao Ilaria ciao davvero ciao. Ciao, eh, ciao, ciao ciao ciao.